Ciao, ciao, sono Maurizio De Lucchi. Sono qui per parlare di un argomento molto importante. Tutte le persone che hanno un centro estetico parrucchiere devono tirare fuori le orecchie ad ascoltare molto bene. Perché? Perché parlo dei clienti. Quanto sono importanti i clienti? Come fare in modo che i clienti veramente facciano la differenza? focalizzate, state attenti al cliente e soprattutto prendete appunti perché senza le notizie sul cliente non si riesce veramente a fare la cura del cliente quindi guardate bene il video tutti i suggerimenti che vi do mettetevi al lavoro prendetevi un programma informatica se ne avete bisogno o prendete vostro cugino quello, il topo digitale che sa fare le cose magiche fatevi fare un programma però ragazzi mettetecela veramente tutta e cambiate il cliente innanzitutto guardate il video ciao a dopo ciao ciao Eccoci quindi a parlare di un aspetto importantissimo che è il nostro cliente, perché è importante il nostro cliente? Perché rappresenta la vera voce di reddito eh, del nostro, della nostra azienda, del nostro istituto. Tutte le altre voci solitamente sono voci di uscita, parlando so, dell'affitto, parlando della pubblicità, del personale dei prodotti di consumo eccetera eccetera quindi molto molto importante curare il cliente per curare il cliente dobbiamo conoscere tutti i suoi dati eh, per esempio conoscere i dati anagrafici quindi nome cognome eh, indirizzo eh, telefono la mail il cap è molto importante perché ci dà modo di calcolare le regole di gravitazione poi altre domande che è utile fare al cliente di cui è importante prendere nota è come per esempio ha conosciuto il nostro centro quindi attraverso il passaparola, una vetrina, il sito oppure i social oppure la pubblicità classica oppure un evento per esempio Poi farci dire ai clienti se normalmente è un fruttore di social e quale tipo di social, se per esempio Facebook, Instagram, Twitter oppure altri E poi una cosa che vi invito a fare siccome gli eventi sono e saranno sempre di più per fare clienti nuovi chiedere al cliente se ha piacere di essere avvertito quando si organizzano degli eventi per i clienti migliori dell'istituto gli altri dati di cui vi parlerò adesso invece è opportuno che li inserisca direttamente la receptionist o comunque la persona che si occupa di registrare il tutto quindi una cosa, un dato importante sono le abitudini e le tipologie di acquisto del cliente cioè che cosa compra il nostro istituto come lo compra quindi come lo paga di solito se lo ricompra quindi avere una storia del cliente a livello di consumo un altro aspetto importantissimo per la psicologia di comunicazione è il profilo caratteriale e qui se avete fatto un corso per esempio sull'enneagramma sarebbe utilissimo sapere che tipo al cliente in modo tale da poter comunicare meglio con lui poi un altro dato importante sono le motivazioni di acquisto cosa significa? Sapete che le motivazioni d'acquisto sono sei, sono l'inedito, il lucro, la comodità, l'affettività, la sicurezza e l'orgoglio, quindi sapere quali molle emotive il cliente di solito utilizza per scegliere il proprio acquisto. Altri aspetti molto importanti sono le note sul cliente, tipo le note tecniche, non so che tipo di prodotto ha comprato, che tipo di trattamento sta facendo e come sta restituendo che tipo di obiezione ha fatto il cliente durante il trattamento i risultati se stanno arrivando se è stata fatta una diagnosi come è stata fatta questa diagnosi quindi tutta la parte tecnica è giusto e bene annotarla ma spesso questo lo fate tenendo una, una cartellina nello schedario dell'istituto però avere delle note anche nel sommario di questo tipo fa, fa comodo spesso soprattutto se sono informatizzate Note varie, quindi il cliente se ha chiesto informazioni, se um, ha espresso un suo desiderio, se ha fatto una critica, quindi tutto quello che il cliente dice l'importante è meglio ricordarcelo. Poi altri dati che si possono eh, avere in automatico, se avete eh, la gestione informatizzata, è per esempio la frequenza d'istituto quindi il cliente quante volte viene al mese l'ultima volta che è venuto, ehm, che cosa fa, quindi che, che, che servizio utilizza e che prodotti consuma. Altra cosa importante da sapere se è se il cliente è fidelizzato, quindi se ha una sorta di abbonamento oh, a punti, a seduta, se ha una tessera scalare, se ha una tessera prepagata, eh, quindi sapere se è fidelizzato. Tutti questi dati sono veramente molto importanti perché vi permettono di sapere chi è il cliente, come raggiungere il cliente, come comunicare con il cliente e quello che è il suo comportamento ehm, tecnico all'interno del vostro istituto. Se fate questo, siete veramente sulla strada giusta. Ovviamente tutti questi dati è bene gestirli con un programma informatico, ovviamente di qualità, perché l'informatica ci permette di incrociare tutti questi dati e averli disponibili in maniera diversa e in pochissimo tempo. Spero che questo video ti sia piaciuto e soprattutto che ti sia utile per il proseguire la tua attività. Ricordati che vola solo chi osa farlo. Ciao De Maurizio, ciao, ciao.